Ciao, sono Marco, come vedi in un posto meraviglioso ora mi vedi camminare ma se sono tutto sudato è perché si sì, fa caldo ma ho anche corso fino adesso stavo riflettendo e voglio condividere con te questo pensiero anni fa io avevo un capannone con macchinari operai un sacco di impegni direi e ogni tanto capitava che si presentava qualche signore chiedendomi se potevo assumere il proprio figlio cosa sa fare? lo mandavo Qualunque cosa gli dai da fare la sa fare, sì, ma cosa gli piacerebbe fare? Guarda, l'importante è che faccia qualcosa. Ora, io non sono genitore, quindi non ho il ruolo giusto e più corretto per poter dare dei consigli, ma perché deprezzare così un ragazzo giovane che potrebbe avere tanto talento in qualche cosa di mh, più percepito da parte del ragazzo, più sentito da parte del ragazzo, che magari ha una passione grandiosa e tu invece lo vuoi mettere lì a fare l'operaio, per un pugno di soldi, una manciata di euro, forse all'epoca era anche il lire. Perché? Perché? Perché non dare fiducia a questi ragazzi? Cercare di spingerli e dare eh, così più incitazione a trovare qualche cosa che li appassiona e di persistere, perseverare su quella strada, di appoggiarli, accompagnarli finché non hanno trovato quella cosa che li appassiona, o meglio, che hanno portato quella cosa che gli dà eh, più soddisfazione, che li appassiona eh, fino in fondo, eh, di portarli a fare in modo che quella cosa lì possa essere la propria fonte di sostentamento. Perché? Eppure questi genitori venivano da me e dicevano qualsiasi cosa, tanto basta che non sta a casa, basta che fa qualche cosa, non deprezziamo questi ragazzi, non deprezziamoli perché fra di loro c'è un futuro inventore, un grandioso musicista, eh, un pittore, un artista, un atleta, ci sono tante cose, tante cose che potrebbero fare, non sprecateli così aspettando che facciano qualche cosa pur di fare qualche cosa. Cerchiamo di stimolarli a dare vita a qualche cosa di straordinario, a qualche cosa che possa stimolarli una volta e per sempre per tutta la vita. Perché i ragazzi sono il nostro futuro, sono il nostro valore più grande, sono preziosi per noi e deprezzandoli così potremmo dare idea anche a loro stessi di non essere di valore. Se noi non gli diamo valore non lo, loro non lo percepiranno questo fatto di essere persone di valore e magari si convinceranno così come abbiamo insistito noi che non valgono tanto quando in realtà in ognuno di loro c'è un genio, un artista, un musicista, uno sportivo, qualche cosa di straordinario da poter sviluppare e portare avanti non accontentatevi che facciano una cosa qualsiasi, stimolatevi a riflettere, a pensare a qualcosa che possa dargli soddisfazione per tutta la vita. Chiedo scusa, io non sono genitore e non dovrei avere la veste per dire certe cose, ma eh, era una cosa che sentivo perché mi è tornata alla mente questa cosa e ricordo che all'epoca per me fu una gran pena vedere un genitore che praticamente deprezzava così il proprio figlio, a fargli fare una cosa qualsiasi, una cosa qualsiasi, peccato, mi auguro di esserti stato di aiuto e di contributo, se hai qualche cosa da aggiungere, magari se vuoi mandarmi a quel paese perché sei già un genitore e senti di volerlo fare, fallo liberamente, non c'è problema, magari me lo merito anche, eh, perché magari ragionando insieme poi esce fuori che ho torto marcio e per me va bene, eh, magari mi aiuti a cambiare idea, ti saluto con un abbraccio, ciao!